Che finale, vieni! Adesso mangiamo il pollo, ciao ragazzi! Torniamo con noi sempre in Gelagia Italia. Io sono Broccia e. Graziella! Nonna graziella! Oggi cosa faremo nonna? Facciamo il pollo alle erbe! Pollo a Aroma erbe! Aromatiche! Alla ricetta italiana. italiana Vediamo dopo cosa, cosa possiamo fare, fare e qual è la ricetta. Qual è la ricetta? Allora, fra poco. Timo. Timo. Eh, la menta. Uh -huh. Rosmarino. Uh -huh. La salvia, Ok. L'ariosto. Ok. Con tutte le spezie. Con tutte le spezie. Eh, chiodi. Chiodi di garofano. garofano. Ok pepe sale, uh -huh. un po' di, di olio di oliva, okay. olio semi oliva uh -huh. e vino bianco uh -huh. o birra e si mette tutto, si spezza tutto bene, piccolo, sì. a pezzettini, aglio, okay. si mette tutto sopra il polo, okay. una bella cosa di olio, un po' di burro e si inforna in forno per 180 gradi per circa due ore ok perfetto che si nerosola bene ok perfetto allora ci procediamo procediamo andiamo tiga masakan yang masak yaitu nenek tadi ya. Nah, kebetulan yang masak nenek yaitu menunya menu Italia. Jadi bagaimana enaknya menu yang dimasak oleh nenek tadi? Ayam panggang beserta kentang panggang ya. Langsung aja kita menuju ke dapur bersama keluarga keluarga di kita ya. Adesso per le pronto. Wow, mettiamo a tavola. Ciao. Mettiamo in tavola, prendiamo il contorno, patatine, un attimo. Wow! Patatine! E buon appetito! Grazie nonna! Ok, this is chicken, polo, mm. patola nonna! Patate, patate, patate, il forno, al forno. forno. E queste e anche con l'erba cipollina e pepe oh, e olio e olio un po' di tipo e metto un po' di aceto e qua c'è un vitello c'è eh. il viterno buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon di buon appetito buon un po' di buon non te lo mangi mai. buon questo ora le 8. Le 8. Un mese di ramada Mamma mia. Non so se si riesce a mangiare. No, non è che è proprio <Protection>. <Clair> senza mangiare. per tutto il giorno. guardate solo mm. la sera. Quando cominciamo. Carlo. Sì, bravo, poi niente, non stiamo aggiornando, insomma, eh. Niente bene. Finito. Finito. Buono, buonissimo. Buono, buonissimo. È rimasto un po' di succo. Un po' di sugo. Un po' di succo. succo. E no, ma Gigi, non la Allora facciamo una valutazione, comincia da Aurora, valutazione, che ne dici? Eh, a me buono. è piaciuto tanto veramente molto buono devo dare un voto? un voto per lo sciassi: sì. 10 nonna 10? 10 ok a me allora oh, il pollo è uno dei nostri comunque piatti tradizionali cucinato così lo mangio fin da piccolina quindi mi piace tanto allora, questo poi è particolarmente buono, gustoso la nonna dice di casada quindi coltivato allevato, e allevato in maniera naturale buonissimo 9 e mezzo 9 e mezzo allora secondo me il polo Vabbè, abbiamo mangiato il polo. come solito il polo è buono no, tieni. buono eh, però il, il vuoto no. diciamo 9 9 il polo buono vai e... si vede no no <ride> lo mangiamo tante volte perché appunto fa parte della nostra cucina il pollo al forno è arrostito al punto giusto con le patate arrosto buono ma io gli voto glielo do 8 mm. boh. sì. <ride> <ride> no invece io non sono concorde a questo per me è buonissimo il pollo infatti come dice Dovete Tecla lo mangiamo da quando siamo piccole e poi questa è veramente secondo me eccezionale sì, quindi madame. 10 è il mio piatto più perché, perché, perché lo fa la no, nonna, perché lo fa la nonna. Che ne dici? Allora, dal 10, mezza, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 9, un buon punteggio di media, 9. 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9. Okay. No, sono i Ragazzi, indizia, ma io? Ti guardano tutto il mondo, eh. Ora allora, ragazzi, ragazza. quando Grazie. fate il polo in italiano, il polo italiano, ricordatevi di me. Grazie. Allora, ci salutiamo per tutti quanti il nostro uh, subscriber in tutto il mondo. Mm. Così continuiamo a fare delle video della nostra famiglia, mm. per voi ragazzi, in tutto il mondo. Allora, noi siamo Gelagia Italia da... Ciao. Aurora Aurora Tecla Brocian Alessia Graziella Safia Ci salutiamo tutti e ci vediamo al prossimo vlog Ciao, Ciao!